Caro Capitano, come posso esserle di Ciao aiuto? Antonio, sono qui perché devo festeggiare il terzo Scudetto del Napoli, quindi chiaramente ho bisogno di cambiare eh, anche arredamento a casa mia. E quale occasione? Dotolo Mobile è la grande garanzia. Grazie mille capitano. E chi, meglio di lui, sa come si festeggia lo scudetto del Napoli? Dotolo Mobili, i campioni dello sport e dell'arredamento. Sconti particolari a tutti gli appassionati di calcio. Dotolo Mobili, a Teverola, Caserta, Passo di Mirabella, Benevento, Foggia. Dotolo, campione d'arredamento. E se lo dice il capitano?